questo weekend sono da sola avvicinata a una dieta molto plant based per andare a fare il tatuaggio <ride> così perché lei è stata devo sistemare e svuotare cioè totalmente liberare qua Questo è un weekend vlog un po' particolare perché, a differenza di sempre, questo weekend sono da sola. Jimmy è andato in Toscana questo weekend, ci siamo dati il cambio perché la settimana scorsa sono stata a Padova da mia mamma e devo dire che è la forse prima volta in anni che sono veramente da sola per più di un giorno. E la cosa mi elettrizza e sono felice in realtà perché um, voglio passare un po' di tempo da sola, cosa che è assurdo perché tanto tempo fa io avevo paura di passare del tempo da sola, cioè facevo di tutto per stare con qualcuno in mezzo alle persone perché avevo paura di me stessa, invece questo weekend voglio proprio godermi la mia compagnia e stare un po' da sola, penso che sia una cosa... Salutare è assolutamente necessaria nella vita Quindi mi godrò questo weekend La mattina è iniziata accompagnando Jimmy in stazione partito con l'autobus questa volta E poi sono passata a fare la spesa all'Idol, Quindi vabbè, uno svuota spesa molto basic Non è che ho preso grandi cose Quindi vediamo Madonna sto sudando, cioè non lo so da voi Ma qui nonostante sia il 20 novembre Caldissimo, sa perché ho il maglione di cashmere però vabbè allora cosa ho preso? rucola Allora, io la rucola è la mia è l'unica insalata in busta che acquisto il resto prendo i caspi di insalata ma la rucola è la rucola carote poi abbiamo solito skir da Lidl che skir parliamone mm. È iniziato bene il rapporto fra di noi perché costavi un euro a vasetto, e invece adesso sei duplicato, quindi non so, la convenienza ha un po' perso il suo significato, tanto che diciamo che non facciamo più le corse per andare a prendere lo yogurt tipo greco all'idol, ma il faie è praticamente mh, allo stesso prezzo. Questo una mela <ride> solo vibes um, perché voglio fare i pancake alla mela solo che non volevo prenderne troppe perché siamo pieni di cachi e quindi bisogna in realtà prima consumare quelli però ho detto una mattina che non ho voglia del mio amatissimo perché effettivamente lo adoro overnight oats alla, mm, al caco posso farmi questo in realtà ne ho presi di più, però essenzialmente albume, best friend. Diciamo che nell'ultimo anno mi sono avvicinata a una dieta molto plant-based, essenzialmente un'alimentazione a base vegetale, dove la maggior parte delle proteine derivano da fonti vegetali, però è comunque una dieta onnivora, quindi la carne, il pesce, uova, latticini sono inclusi, però la carne soprattutto si consuma in una quantità molto ridotta. Io sapete che non ho mai amato darmi delle etichette e dire la mia alimentazione è questa, la mia alimentazione è quest'altra, io sono sempre stata mangio un po' di tutto e uh, in equilibrio e è ancora così quindi ogni tanto mangio la, la carne, spesso mangio il pesce, sempre sempre uova e latticini Beh, e se tempo fa non, dicevo che non avrei mai potuto separarmi dalla carne perché se ci ripenso il pollo era quasi all'ordine del giorno per me, ad oggi dopo un anno quasi che ehm, un po' volutamente ma anche un po' è venuto da sé, eh, ora la carne la consumo veramente molto poco e preferisco altre fonti, da, da, da appunto i latticini, le uova eccetera, ma anche il tofu, la soia, quindi... È stato proprio un crescendo e mi sono proprio accorta che meno mangiavo la carne sia rossa che il pollo, meno in realtà mi faceva voglia. Niente, questo è soltanto per dire che possiamo cambiare e possiamo veramente eh, stravolgere il nostro pensiero, perché io vi giuro anni fa io avrei detto che non potevo concepire la mia vita senza carne, soprattutto carne bianca, invece oggi... Riesco a concepire la mia vita senza carne bianca, però ad esempio non riesco a concepire la mia vita senza uova e albume. Chissà fra qualche anno che cosa, che cosa succederà, che cosa dirò. Ultima cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere... Aceto. Ragazzi, io adoro l'aceto di mele nell'insalata. Tanto che, ok, questo è preso all'idol, ma in realtà quest'estate ho preso in una acetaia a castagneto carducci... Questo aceto di vino affinato in barrique di provere, cioè solitamente in Toscana c'è cioè, chi compra il vino rosso affinato in barrique. Io l'aceto di vino è delizioso, è strepitoso. Lo sto usando col contagocce. Siamo a metà. Voglio piangere. <ride> okay. Allora, ho postato, ora sono pronta ad andare, devo scappare, perché oggi, 11 novembre, quindi 11.11, 11, ho un appuntamento alle 11 per andare a fare il tatuaggio! <ride> così, ho deciso, dopo anni, finalmente faccio il tatuaggio e voglio fare una luna. Devo solo capire se la voglio, vediamo se riesco a farvi vedere, così definita. Questa è troppo AC e troppo definita, però abbiamo capito il mood, quindi proprio disegnata così. Oppure se la voglio sfumata, ok? Quindi ora col tatuatore ne parleremo un secondo. Uh, mi sa che andrò su quella più definita perché mh, ho paura che quella sfumata poi sembra tipo uno un po' sporca, perché la voglio piccolina, quindi... Mh, mi sembra un po' un effetto un po' sporco che non si capisce bene, tipo cioè non c'è cos'è e temo che dal minimal elegante diventi troppo troppo sfumata, insomma, non lo so. Invece così mi ispira e uh, basta. Quindi ora andiamo, così scopriamo anche dove ho intenzione di farlo. Ah. Meraviglioso. È bellissimo comunque questo posto, super. Siamo in fase di testing della posizione. Un po' più su. Dopo mezz'ora, mezz'ora ho fatto tribolare, l'abbiamo scelta e ora si opera. <ride> Raga, sono bilancia, c'è poco da fare. È andata, ce l'ho fatta. Ho fatto letteralmente smattare la tatuatrice perché ero super indecisa. Um, senza Jimmy, cioè ragazzi, io non sono in grado di prendere una decisione così importante nella mia vita e eh, vi giuro abbiamo passato 40 minuti a decidere prima da che lato, se rivolta a destra o rivolta a sinistra perché il problema di questo tatuaggio è che è così o che è bellino quando lo giri deve essere bellino anche all'ingiù e invece se lo mettevo troppo aperto verso l'alto poi quando giravo il braccio andava troppo verso il basso quindi ho dovuto trovare una via di mezzo e eh, pensavo di farla verso di qua invece alla fine l'ho fatta verso di là perché veniva meglio ragazzi un casino veramente e è stata molto paziente alla fine l'abbiamo fatto sono molto contenta e molto soddisfatta ora voglio ben vedere il risultato finale perché Anzi lo so, lo so, non ce la posso fare ma io sono precisa e se vedo una cosa che non è precisa la soffro. Quindi temo che um, non sia precisissimo il segno che su un tatuaggio così è normale e uh, mi diceva una mia amica che quelli che si vedono su Instagram spesso e sono perfetti spesso sono stencil sono ritoccati con photoshop Cioè, un tatuaggio poi sulla pelle non è come lo vedi quindi vediamo vediamo ora devo lasciare questo cerottino perché non so se si vede c'è tipo una plastichina sopra un cerottino devo lasciarlo per due giorni fino a domenica e non toccarlo e poi posso eh, incominciare a lavarlo, mettere la crema, ho tutti i loro prodotti, <ride> tipica me, E ehm, per curarlo e vedere come va. Comunque sono molto molto contenta e soddisfatta, è una posizione perfetta perché lo volevo proprio in mezzo visto che io ho questo polso eh, dove c'è proprio questo buco in mezzo per la mia conformazione e eh, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo anche perché la luna per me ha un significato molto importante che va oltre luna, cioè luna-gatto deriva da luna-significato, eh, quindi non è che l'ho fatto per il mio gatto, anche in realtà adesso anche per lei, però è proprio il significato della luna che è questa luce che è sempre presente in mezzo al buio. La luna è forte, la luna resiste ed è quello spiraglio di luce che è sempre sempre presente ogni notte nonostante il buio e le tenebre lei se vai se la segui o se ti illumina la strada troverai sempre un modo per uscire dalle tenebre e um, questo è il, <ride> è il significato di luna della luna per me e di luna luna gatto uh, perché lei è stata è stata con lei che mi ha aiutato tantissimo durante la mia, il mio percorso perché è entrata nella mia vita che ancora stavo abbastanza male stavo recuperando ma ancora stavo male eh, mentalmente cioè non ero in grado di eh, prendermi cura né di me né degli altri e avere questo piccolo esserino che mi guardava e mi chiedeva cibo, coccole, affetto mi ha, mi ha dato sicurezza nei miei confronti mi ha un po' mostrato la strada verso la luce appunto eh, perché mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto sentire che la vita di qualcuno, cioè la sua vita dipendeva da me e a me ha dato tanta forza, tanto coraggio e quindi lei è stata la mia luce in, in mezzo al buio che mi ha guidata verso la serenità ecco quindi ecco perché è la luna e l'ho fatta sul polso perché è proprio un accompagnamento quindi mi prende per mano insomma tanti tanti significati e mh, sono proprio contenta non penso che farò altri tatuaggi perché già scegliere questo è stato difficile <ride> e eh, boh non lo so sapete che io non sono quella non... Cioè io sono un tipo di persona che hai fatto, non mi appassiono troppo alle cose, quindi anche tipo il piercing mi avevano paura. Oddio adesso non si riempirà di piercing. No, cioè una volta fatto, fatto, ciao. Non ci penso neanche e penso che lo stesso sarà con i tatuaggi. Poi vedremo fra un anno magari sarò piena, però dubito. quindi basta. Ora ragazzi, io magari vi saluto e ci ribecchiamo domani se faccio qualcosa di più interessante perché io adesso mi metto a lavorare e chi si è visto si è visto comunque guardate che carino questo pigiama a parte vabbè, questo piumino super sparaflesciante però guardate che carino questo maglietto del pigiama in tipo ciniglia messa de dentro i pantaloni a vita alta cioè che stile. che stile e tra parentesi non ho ancora uno specchio cosa che devo assolutamente rimediare ma dovevo capire le dimensioni dell'armadio vabbè comunque eh... <ride> raga quanto cacchio parlo eh Bene, highlight della giornata, ora mi ributto a lavorare, riapro la fotocamera quando farò qualcosa di interessante. Sono andata a lunga a prendere una cosa, ho creato una, cioè in realtà ho trovato le zucche più castagnose di sempre, quindi ho dovuto far scorta, ho trovato il detersivo per i piatti formato famiglia, sono andata a piedi, quindi non sono portata a casa e quindi... Ehm, ho fatto un disastro, mi si è rotto lo yogurt e ho condito tutto, meraviglioso, meraviglioso, wow, perfetto, non vedevo l'ora di sprecare tutto questo yogurt, <ride> io amo yogurt di soia, ma così, così, così sono proprio soldi lì. Che buongiorno, oggi è sabato e mi aspetta una giornata abbastanza impegnativa, eh, devo fare un po' di lavoro, ma soprattutto devo sistemare e svuotare cioè totalmente liberare qua lo vedete mm, vi sembrerà comunque incasinato questo possiamo un attimo spostarlo vi sembrerà comunque incasinato ma non è niente rispetto a quello che era Devo svuotare e liberare tutto perché questa settimana ehm, vengono a vedere il loft perché vorrebbero affittarlo come location per un evento. <ride> che bello, che bello, che bello! Perché l'idea di questo loft è proprio quella. Non solo fare eventi e attività con Bloomwell, quindi la nostra community, il nostro, la nostra attività, ma anche... Eh, permettere a altri brand di entrare e eh, utilizzarlo come preferiscono um, quindi ovviamente non posso <ride> mostrare le cose che ci sono lì quindi mi aspetto una bella giornatina di cattar su tutto che poi in realtà è, è assurdo perché è, sono due mesi che quella roba è là e sono due mesi che la guardo e dico no ma questo appena arrivano gli armadi va via tutto poi la guardo e dico, no, ma quella però effettivamente non va nell'armadio. E i miei vestiti sono in due scatole, cioè nemmeno più di tanto rispetto alla quantità. Quindi in realtà la maggior parte della roba deve essere portata su in mansarda, riorganizzata un attimo e sistemata lassù, perché non ci serve qui. Però finché non si crea la necessità, cioè io sono fatta così, finché non ho il pepe al sedere, non faccio le cose e... Ho imparato questa cosa di me e quindi mi metto nelle condizioni di mettermi il pepe al sedere per fare le cose. Tipo molto spesso io dico delle cose online tipo farò questo ma magari non ho fatto ancora niente di quella cosa. Però solo il fatto di averlo detto mi rende responsabile di doverlo fare e quindi alla fine lo faccio perché se non lo dicessi alla fine non lo farei sono una persona molto complicata però questa mattina mi dedico a questo eh, voglio un po' fare cose manuali perché è una cosa che mi aiuta tantissimo a non pensare a svuotare la testa quindi sistemare e riorganizzare un pochino quel, no tutto, quel, eh, quel lato là della casa togliere finalmente i teli e avere pulizia intorno e andare al mercato quindi let's get active yes Centrifuga mille. Sei anni che vivo da sola e ancora non so fare la, la lavatrice. <ride> piangerò ma ne avrei tutto il diritto perché ho finito ed è vuoto, aspetta! svuotato e voi direte Sì, ma dove hai messo? Ho messo tutto su in mansarda e non solo, solitamente no, portiamo su Facciamo deposito qua, che ora troverete solo una scatola, perché è troppo pesante, quindi aspetto Jimmy. Solitamente facciamo un grande deposito qua e poi col tempo portiamo su. Ma invece, siccome mi conosco, ho detto, no, sì, lo devi fare subito. Così ho fatto e svuotato! <ride> Meraviglioso. Adesso... Um, a parte che ho trovato tutti i quadri bellissimi, adesso questa cassettiera con uh, le varie nostre cose personali devo capire dove metterla perché ovviamente non può stare qua, quindi o in bagnetto qui, anche se. È, è troppo profonda e quindi forse non ci sta e se no è in bagno su ma preferirei evitare ma ragazzi ora si sì, vedrete questo devo, adesso devo ridurre perché queste sono cose veramente spiccele che si usano tutti i giorni quindi devo anche un po capire come gestirle però il grosso è stato fatto amore amore hai visto ma che ha fatto la mamma mentre tu dormivi Eh? che ha fatto la mamma ah. Eh, eh, il tuo caso dei croccantini c'è l'unica cosa che è rimasta sei scioccata eh? non riconosce l'ambiente diciamo che abbiamo cambiato casa nuovamente bene ora è tardissimo scappo al mercato ma che meraviglia questa verza Sabato sera da Leoni a casa da solo ho deciso di dedicarlo un pochino a me stessa, sapete che è una cosa che io non faccio mai, però ho detto senti se non ora, quando? E magari lo renderò di più una uh, routine, una cosa che faccio perché me la sono goduta veramente, uh, niente, così è stato car carino, <ride> so che dire, sapete che sono cose che io veramente non faccio, ci ho pure fatto un rila riguardo per quanto è stato particolare, quindi da zetto. Cena. cena di questa sera salmone guardate che figata cotto in padella con cracker insalata un po' rispalmabile ma come se Domenica ho deciso di andare al Milano Coffee Festival, una fiera dedicata al caffè, io adoro profondamente, un po' per curiosità, un po' perché era a casa da sola e non sapevo che cosa fare e volevo staccare la testa. E fare qualcosina, quindi non solo andare a fare una passeggiata in mezzo alla natura per una volta. È stato molto interessante perché eh, sono riuscita a intrufolarmi in una mm, masterclass riguardo la degustazione del caffè del, della macchinetta al bar, ma soprattutto su come si fa la mocha fatta a casa. Quindi ho preso un pochino di notizie che vi condividerò, nel prossimo video, non ora perché le devo un attimo metabolizzare ed imparare sul serio. Momento di togliere il cerotto dopo due giorni, tra parentesi, buon lunedì, Jim è tornato, e eh, fa più male togliere il cerotto che fare il tatuaggio. Comunque, se ve lo state chiedendo, poi magari non l'avete mai fatto, eh! Non mi ha fatto assolutamente male, anzi, penso sia peggio una seduta di epilazione. Cioè, dopo che hai fatto l'epilazione puoi fare tutto. Oddio. Voilà. Uh, prima volta che lo vedo libero. E adesso ho tutti questi prodottini, cioè due per lavarlo e metterci la crema sopra per almeno 4-5 giorni.